Ciao a tutti oggi prepareremo la cheesecake van di stelle nutella e mascarpone il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa più 3 ore per il raffreddamento gli ingredienti sono mascarpone, nutella, biscotti tipo van di stelle, burro morbido, uova, cacao amaro, vanillina, gelatina in foglia ammollata, zucchero e latte. Il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale una parte dei biscotti. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e li facciamo tritare per 15 secondi a velocità 7. Aggiungiamo il burro morbido, chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo amalgamare per 25 secondi a velocità 5. composto è pronto adesso lo trasferiremo in uno stampo a cerniera del diametro da 24 26 centimetri con il fondo rivestito da carta da forno dopo aver livellato per bene riponiamolo in frigo dopo aver lavato e asciugato il boccale mettiamo lo zucchero, le uova e la vanillina, chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 8 minuti a velocità 5. Aggiungiamo il mascarpone e lo facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 4. Lasciamo momentaneamente all'interno del boccale il composto, adesso strizziamo i fogli di gelatina e li scioglieremo in un pentolino con due cucchiai di latte. Aggiungiamo la nutella. Aggiungiamo la gelatina che abbiamo sciolto nel latte, chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 4. Il composto è pronto mettiamolo momentaneamente da parte posizioniamo il boccale dei biscotti mettiamone da parte 24 o 28 in base alla dimensione dello stampo con i biscotti rimasti li mettiamo all'interno del boccale chiudiamo con il coperchio e il misurino e li facciamo tritare per 7 secondi a velocità 7. Versiamo il composto nella crema di nutella e mascarpone. Amalgamiamo per bene. Amalgamato mettiamola momentaneamente da parte. Riprendiamo i biscotti, la base l'abbiamo ripresa dal frigo, adesso andremo a formare la cheesecake. Bagneremo velocemente i biscotti nel latte e li posizioniamo con l'esterno del biscotto verso il fuori. E proseguiamo così sino a completare tutti i bordi. Adesso versiamo la crema di Nutella e Mascarpone. Adesso completiamo con altri biscotti sempre bagnati nel latte. Adesso riponiamo la cheesecake in frigo per almeno 3 ore. Trascorso il tempo, la torta si è ben raffreddata. Rimuoviamola dallo stampo e trasferiamola in una tortiera. Cheesecake van di stelle. Grazie e alla prossima ricetta.